Ok, eh, ciao a tutti benvenuti al primo appuntamento di Chiedi al commercialista e dell'Informa Giovani del Comune di Codi. Eh, saranno quattro incontri digitali, quelli che ci accompagneranno eh, insieme nei prossimi mesi. Siamo con eh, Alessandra Fanti, che insomma a cui il benvenuto. Ciao Alessandra. Buon pomeriggio. Eh, quello che eh, vogliamo fare con, appunta, con questi appuntamenti è quello di raccontare una figura che spesso è poco compresa anche dalle, eh, soprattutto dai giovani, da chi si eh, affaccia per la prima volta eh, al, a un lavoro, all'acquisto di una nuova casa, eh, magari a delle decisioni che non aveva mai preso prima e il commercialista è quella figura che eh, appunto è un po' mal compresa. Eh, però noi siamo qui proprio e eh, soprattutto ringrazio di nuovo Alessandra per la disponibilità, eh, per dare ecco, in questo primo incontro un, un po' di orientamento. Quindi, eh, facciamo innanzitutto una domanda di Nito eh, Alessandra: ma chi è il commercialista? Quindi, com come ci può aiutare questa figura, eh, anche soprattutto in tempi così incerti come durante questa pandemia? Allora, intanto, di nuovo, buon pomeriggio a tutti quanti. Eh, prima volevo fare un ringraziamento a Marco, Marco De Cave che è il presidente della Polygonal eh, che mi ha invitata oggi a fare questo, così, a, a tenervi compagnia per parlare di una materia che diciamo, è un po' eh, ostica per qualcuno e, come ha detto Marco ci incontreremo per altre tre o quattro volte cercherò di essere abbastanza chiara cercherò di fare anche degli esempi abbastanza pratici per far comprendere un pochino eh, quello che è eh, la nostra attività e, e i servizi eh, che eh, possiamo eh, rendervi eh, all'occorrenza ovviamente per quello che sono le nostre necessità e, il commercialista è un professionista eh, che eh, ha conseguito la laurea eh, sia triennale che magistrale. In più, poi ha fatto anche almeno 18 mesi di praticantato eh, presso un altro commercialista abilitato da almeno 5 anni. E eh, il praticantato eh, è necessario per poi fare l'esame di stato per l'abilitazione. Fatto quello e superato anche quello, eh, il commercialista a quel punto si può iscrivere ad un albo che è tenuto presso eh, l'ordine dei pretori dei commercialisti. Nel mio caso, quello di Latina, e eh, ci tengo a dire questa cosa perché, perché è importante. Eh, per ognuno di voi sapere con chi eh, state parlando eh, tra l'altro se vi collegate nel sito dell'ordine dei commercialisti eh, nel nostro caso di Latina, perché stiamo parlando a Latina eh, potete andare a fare la ricerca in un apposito link all'interno del sito dove ci sono la, eh, la lista dei commercialisti regolarmente iscritti all'albo quindi, questo... Quindi, ci Quindi ci dobbiamo fidare, innanzitutto. Quindi eh, se non vi fidate della persona che avete di fronte, perché magari eh, volete essere certi che sia realmente un commercialista, potete andare a vedere nel, nel sito. Eh, basta mettere il nome e cognome e esce eh, la data di iscrizione, il numero di iscrizione all'albo e se ancora eh, l'iscrizione è attiva. Perché? Per, perché attiva? Perché non basta essere iscritti all'albo, ma eh, dobbiamo poi continuare a fare una formazione obbligatoria da quel momento in poi fino a quando eserciteremo questa professione. Eh, quindi parteci dobbiamo partecipare a dei corsi organizzati dall'ordine dei commercialisti eh, che ci faranno maturare dei crediti formativi necessari e obbligatori per poter continuare a fare questo, questo lavoro. Quindi non è un'attività, cioè il cammino non è facile quindi per arrivare a fare questa professione. Però è indispensabile perché quando il cliente, barra azienda, impresa, professionista, si rivolge a noi per una consulenza, dobbiamo essere in grado eh, di dare una consulenza più precisa possibile per non creare eh, delle difficoltà o dei danni al cliente che si presenta a studio. Dal punto di vista delle consulenze, ecco, dicevi quindi il commercialista è un percorso lungo, no? quindi quali sono le, le consulenze, le domande che devono essere fatte a un commercialista, ma perché devo venire da te Alessandra a dirti, Alessandra io ho questo problema, ma quali problemi o quali esigenze risolvi? Allora, il commercialista è, è, è, è un professionista in materia di economia, quindi ha uh, una preparazione che uh, praticamente appaccia tutta questa uh, sfera il commercialista è uh, il professionista che uh, dà delle consulenze in materia fiscale uh, uh, per esempio uh, compilazione della dichiarazione dei redditi un esempio che è quella che più o meno sentono un po' tutti eh, adempimenti di natura contabile, quindi la tenuta della contabilità, la redazione di un bilancio se parliamo di una società, eh, parliamo di eh, diritto societario per aiutare il cliente eh, nella costituzione della società e eh, definire proprio lo statuto e l'oggetto sociale della, della, de, de, de, della società. Eh, preparato sul diritto fallimentare, diritto del lavoro, quindi ha una conoscenza eh, su tutti questi ambiti quando il cliente eh, si avvicina a noi si avvicina quando ha per esempio bisogno di eh, iniziare vuole iniziare un'attività un'idea, un progetto da realizzare e quindi Contatta. Il commercialista ci contatta per eh, sapere come eh, meglio eh, fare per iniziare questa attività, come deve essere inquadrata, se è un'attività commerciale, se è un'attività professionale, se... Ehm, eh, Deve essere iscritto alla Camera di Commercio, se si deve iscrivere all'Inps, eh, eh, qual è il regime fiscale più conveniente eh, per il tipo di attività, se può approfittare del, dei regimi agevolati eh, perché è la prima volta che inizia un'attività in proprio, eh, se eh, deve iniziare un'attività di lavoro dipendente un lavoro dipendente quindi vuole magari avere un consulto eh, per quanto riguarda il contratto eh, di eh, assunzione per magari fare una per essere per, per un conforto se il contratto è più o meno eh, rispondente ai eh, diciamo così alle aspettative del, lavoro dipendente, del lavoratore dipendente eh, la dichiarazione 730 è una carrellata, ci stai facendo proprio tutto il, come dire, il riassunto di, di, di, di, della vita come dire, lavorativa di un commercialista. E ti volevo fare una domanda. No? <ride> ho fatto anche il discorso, del, sì. un, un, una un, un parliamo di un giovane che vuole iniziare, un'attività in proprio, la maggior parte delle volte anche si pone il problema del eh, come iniziarla, perché non sempre hanno, si ha la liquidità necessaria per poter far fronte a tutto questo, no? cioè quindi abbiamo una bellissima idea, un grande progetto, però c'è un, un problema di fondo che non si ha la liquidità. Beh, eh, Possiamo anche dare questo tipo di consulenza, eh, se ci sono in quel momento dei finanziamenti agevolati, oppure come accedere al finanziamento normale bancario, eh, al microcredito, insomma anche questo aspetto, cioè accompagniamo, io perlomeno accompagno eh, il cliente un po' in tutta la fase, dall'inizio alla fine, dalla consulenza di base, poi nella quotidianità, studiare le strategie fiscali durante l'anno, quando ci sono dei cambi di normativa come adesso, per esempio, che eh, stiamo aspettando che uscirà eh, il nuovo decreto Ristori eh, il quinto. Eh, probabilmente ci saranno dei bonus e eh, incentivi. Gli incentivi ci sono stati con, già con la, la legge di bilancio che è stata approvata a Cam Capodanno. Eh, però con i decretori storici saranno dei bonus che aiuteranno quelle attività che in questo periodo di pandemia purtroppo hanno eh, subito gravi perdite eh, perché alcuni sono stati proprio chiusi e non hanno potuto eh, lavorare, ci sono proprio attività che sono mesi che non, uh, non operano. E quindi ecco, informiamo anche eh, il cliente eh, di, tutte aggi di tutte queste novità che ci stanno per questo ultimo anno sono veramente eh, tante. Ecco, quindi ecco, ritorno uh, appunto al, al senso di, di questo incontro. Per chi si fosse connesso soltanto ora, eh, ricordo eh, la rubrica di chi eh, è il commercialista: quindi saranno una serie di, eh, di incontri digitali in cui raccontiamo di volta in volta una serie di aspetti. Eh, rispetto alla, al commercialista, quali, quali situazioni al punto di vista contrattuale possono essere trovate, quali sono le novità eh, dal punto di vista della situazione attuale e molto altro, quindi continuate a seguirci anche nei prossimi appuntamenti. La mia eh, domanda è la mm. seguente quindi ci hai raccontato molte cose, ci hai raccontato molte situazioni per cui un commercialista è così importante, quindi, come funziona proprio una consulenza, diciamo, generale? Io, eh, quindi, abbiamo detto: andiamo sull'ordine, quindi la pagina è l'ordine dei commercialisti. Quindi, seleziono in questo caso Alessandra Fanti e ti cerchi, immagino, c'è un indirizzo anche sulla, sulla pagina, vengo e suono. E, e lui dice: Ciao, e io dico: Sono Marco, eh, e tu mi come fai, Mi accogli. Adesso, immagino, anche insomma, è un po' difficile dal punto di vista fisico. Però mettiamo che i tempi normali, no? suono, mi accogli e che cosa accade? Cioè, quali sono le, le domande magari, eh, che fai eh, a una persona che per la prima volta viene? Come, come ti orienti? Ok, allora, eh, intanto <ride> spezzare un momento, il mom un momento così e non parlare solo di fisco, se mi bussano alla porta, eh, basta che hanno la mascherina, si può entrare. <ride> C'è anche igienizzante, quindi si può fare <ride> Però no, il, sicuramente. Eh, lo accolgo eh, il cliente, la, la persona. E innanzitutto io chiedo che cosa eh, ha in, intenzione di fare, cosa, qual è la sua, eh, il suo problema da risolvere, oppure se ha bisogno di una consulenza per iniziare un'attività eh, in proprio. Eh, e a quel punto il cliente mi, dire, mi dice quali sono eh, gli obiettivi, quali sono i progetti, eh, qual è l'idea che deve mettere in piedi. A secondo di questo tipo di attività io praticamente indirizzo il cliente a eh, fare un'attività eh, ah, tra l'altro mi può anche chiedere se è preferibile farlo come ditta individuale o se farla insieme ad altre persone eh, che possono essere o dell'ambito della famiglia o altri, che possono essere amici o conoscenti, insomma, o quale uno vuole iniziare un'attività insieme ad altri. Quindi a seconda se si vuole fare un'attività in proprio e eh, autonoma in ditta individuale oppure se si vuole fare un'attività insieme ad altre persone e a quel punto eh, studiamo eh, se è una ditta individuale, me ne occupo direttamente io con eh, l'apertura della partita IVA all'Agenzia delle Entrate, eh, se è obbligatoria anche l'iscrizione, è necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio perché magari si svolge un tipo di attività che deve essere iscritta alla Camera di Commercio lo vedo anche a quella l'iscrizione all'Inps per la parte previdenziale o inail assicurativa e infortunistica per se sempre si ha l'obbligo di iscrizione all'INAI perché non tutte le attività devono essere iscritte all'INAI o ad altri enti eh, pubblici a seconda del tipo di attività che si va a svolgere. Se invece vuole essere costituito come società, questa attività si vuole fare come società, allora a quel punto eh, il cliente se non ha un notaio, eh, eh, che conosce per poter fare questo, eh, posso eh, trovare un notario per fare lo statuto, per, eh, per creare eh, la, la società, dare vita alla società e poi tutta la fase successiva. A secondo se è una ditta individuale o se è una società, eh, mh, si andrà a, mh, a verificare anche quale tipo di contabilità eh, eh, è più idonea per uno o per l'altro perché per una società si dovrà fare per forza una contabilità ordinaria eh, perché è più complessa per un individuale se siamo sotto certi limiti di fatturato si può anche iniziare con dei regimi un regime forfettario o altri regimi a seconda di quello che eh, che si va a fare. Perché, Certamente, quindi, di cui parleremo tra l'altro nei prossimi appuntamenti. Dopodiché eh, il commercialista da quel momento in poi segue l'azienda o il cliente eh, quotidianamente con... Eh, controlli su quello che, che svolge nella propria attività il cliente può chiamare il commercialista per sapere se sta facendo bene o sta facendo male per, anche eh, lo aiutiamo per fare le prime fatture, per fare la registrazione dei primi corrispettivi insomma lo, eh, lo seguiamo in tutta la fase di, di partenza perché è la fase più importante perché l'amministrazione non sempre si conosce perfettamente cioè, o si sa quindi eh, almeno per quel che mi riguarda io eh, poi accompagno il cliente in tutta la fase fino a che eh, non inizia ad avere una certa autonomia nel gestire ma poi la mia domanda è quindi mentre insomma vi scambiate pareri eccetera mh, tu proprio come commercialista puoi anche dare dei consigli ad esempio non so devo acquistare questo macchinario ad esempio devo, o voglio eh, comprare questa cosa e eh, lo so fare come posso fare quindi mi dai anche questo tipo di, di consulenza sicuramente okay. in base a quello che è anche la normativa vigente con agevolazioni particolari se ci sono dei crediti d'imposta per l'acquisto di nuovi per, per i nuovi investimenti quindi acquisto di attrezzature nuove eh, di beni strumentali nuovi ci sono delle agevolazioni e quindi a secondo di quello che il cliente vuole fare eh, cerchiamo uh -huh. di trovare la soluzione più eh, più, quella più giusta, quella anche più economica, quella che dà più, più vantaggi fiscali chiaramente ho capito quindi eh, io mettiamo sia si tu qui dentro quindi diciamo abbiamo questo rapporto magari al di là della mia magari diciamo, contratto di lavoro, al della mia impresa, eccetera. Posso anche chiederti domande, non so, sull'acquisto di una casa o su eh, alcune spese mediche, cioè tu mi puoi dare anche questo tipo di informazione, Alessandra? Sicuramente sì, eh, ultimamente poi accade molto spesso che facciamo anche questo tipo di consulenza, soprattutto con eh, nuovi... Eh, vantaggi fiscali anche per le ristrutturazioni di immobili, quindi tante persone vogliono comprare la casa, eh, magari casa, la casa anche da ristrutturare, quindi diamo una consulenza sia sull'acquisto della prima casa, acquisto della casa in generale e quindi a secondo della situazione eh, che si presenta vediamo qual è la, anche lì la soluzione migliore per acquistare la casa e avere maggiori agevolazioni fiscali. Anche in termini di IMO, eh, di imposta di registro per l'acquisto, poi eh, in termini di spese, allora, eh, anche per quanto riguarda le spese mediche, quindi come devono essere fatte queste spese, pagate queste spese per poterle detrarre, cioè, cosa devono contenere i documenti fiscali delle spese mediche per non perdere la detrazione per le ristrutturazioni come devono essere fatti i bonifici sulle fatture, anziché perché altrimenti anche lì si perde l'agevolazione se non vengono fatti in un determinato modo. Insomma, eh, qualsiasi sia la problematica che, eh, di natura fiscale eh, contabile che ruota intorno alla persona, alla persona non necessariamente eh, la partita IVA, cioè la persona che ha anche una partita IVA, ma anche eh, uno, che, uno che non ha, perché cioè, parliamo di un dipendente, parliamo di un pensionato, comunque le spese mediche ce le l'hanno tutto, una ristrutturazione la fa lo stesso, non è che la fa solo l'impresa che ha la partita IVA, eh, le polizze, il fondo pensione lo fa anche un dipendente, eh, in, le, in, eh, che posso dire? Le, le spese universitarie dei figli, eh, le spese le spese sostengono anche i genitori eh, che fanno un lavoro dipendente quindi noi diamo assistenza a Tricarco di Pellari, tutta questa sfera qui una domanda ecco per, che mi ha sempre anche a me personalmente Confuso, eh, magari in tempi passati. Eh, perché eh, ci sono i CAF e i commercialisti, ma sono, delle, sono cose diverse? O un commercialista può essere un CAF? Che cos'è un CAF? Che cos'è un commercialista? Perché spesso no, accade eh, quando, soprattutto, si sta all'università, no? si. E bisogna fare le per provare a prendere borse di studio ad esempio o entrare all'interno di eh, concorsi e così via e quindi io, la mia la domanda anche per chi ci ascolta e chi ci ascolterà insomma anche nelle prossime puntate nei prossimi momenti è che cos'è un caffè un co e che cos'è un commercialista e come si in qualche modo si connettono queste, queste due, questi due mondi potremmo chiamarlo esempio, su questo punto allora l'attività del CAF possiamo dire che è un'attività complementare a quella del commercialista se andiamo a vedere eh, i CAF più o meno sono nati intorno agli anni 80 e, e sono eh, mh, eh, costituiti sotto forma di società di capitali e questi CAF nascono eh, soprattutto eh, da strutture sindacali dei lavoratori dipendenti e eh, imprenditori e sostituti di imposta. E, allora, l'attività, diciamo che il CAF eh, fa più un'attività, se vogliamo, di, eh, di spiego della pratica per essere più semplice, no? quindi eh, fa l'invio delle dichiarazioni dei redditi precompilate, eh, eh, oppure eh, aiuta nella compilazione del 730 il cliente, eh, fa i certificati ISEE, i certificati ISEU per i ragazzi che vanno all'università. Eh, adesso eh, aiuta anche nella predisposizione della pratica per ottenere il reddito di cittadinanza, Okay. Però diciamo che sono tutte attività eh, di proprio inerenti alla pratica, cioè un displico della pratica, un displico pratica, pezzettino, diciamo, e, fin e, e finisce lì, cioè l'ISEE non ha bisogno di una consulenza costante nel tempo, cioè è una pratica che eh, si fa in quel momento, si presenta il cliente, eh, porta i propri documenti, si compila, si consegna per un po' quella pratica, quell'ISEE ha validità. Eh, cioè, appunto, validità annuale Non può fare consulenza, però, anche se magari all'interno del CAF eh, le persone che ci lavorano hanno eh, delle competenze, cioè sono preparati per fare quella determinata cosa, però il CAF non può fare la consulenza. Quindi diciamo che... Eh, un po' per fare un esempio abbastanza mh, semplice. Esempio. Allora, se io ho un raffreddore, mi viene raffreddore... Dove vado? Vado dal medico curante per farmi curare, no? Certo. Mentre se ho una, o addirittura in farmacia, dal farmacista mi faccio dire, guarda, ho questa cosa, e il farmacista magari mi ha un farmaco e passa tutto. Diverso è se io ho una malattia più seria, ho una patologia, ho una situazione un po' più delicata da gestire, e a quel punto io... Eh, mi devo rivolgere a un professionista specializzato in quella certo. problematica, se ho un problema di cuore andrò dal cacchione. Se voglio andare a dieta, insomma, se voglio mettermi in dieta, a dieta. Allora, il discorso è questo, un po' per far capire, il, dal CAF posso fare ecco, queste operazioni piuttosto snelle e diciamo che si rivolge prevalentemente, non esclusivamente, ma prevalentemente a dipendenti e pensionati. Molte volte viene, ehm, si parla di CAF a volte anche erroneamente perché si, ehm, eh, si fa un po' di confusione con il patronato Dice, io vado okay. al CAF, ma in realtà non vanno al CAF, tanti vanno da, al padronato per magari farsi vedere eh, un contratto di lavoro, per andare a vedere una pratica di pensione, un'invalidità, eccetera. Quindi ci vado al CAF, ma in realtà magari sono andati al padronato che segue tutta un'altra cosa, che è la parte previdenziale, assistenziale o sociale, o okay. per fare una pratica di agevolazione particolare, ok? All'interno c'è anche il CAF che fa invece quello che dicevo prima 730, Liseo, Lise, prevalentemente i red per, alborori, per i pensionati e, e quindi sono tutte pratiche fine a se stesse che iniziano e finiscono lì invece il commercialista eh, fa più, oltre a fare queste cose di base eh, perché le può fare il commercialista anche Liseo, Liseo, le può fare tranquillamente anche il commercialista e no. il commercialista in più e eh, sì, dà anche eh, fa le consulenze perché per ha la preparazione e le competenze giuste per poterla fare. Sì, e sì, sì. Anche per predisporre anche una strategia fiscale. Eh, per accompagnare il cliente nelle varie fasi o dell'attività, se non è proprio, o anche pianificare, per esempio, dei lavori che deve fare di ristrutturazione, Ad esempio, un lavoratore dipendente o un pensionato, quindi gestire in tutta questa fase, controllare delle che le fatture siano fatte bene, e che i bonifici stia facendo bene, anziché aspettare l'anno dopo. Quando portano i documenti per fare la dichiarazione dei redditi, poi magari non sono fatti bene, eh, o le fatture non sono state compilate correttamente, oppure i politici non sono stati fatti male e poi non si può più detrarre nulla ed è passato un anno e non si può più correggere niente. Quindi facciamo anche questa assistenza quotidiana, per esempio, no? anche ai dipendenti pensionati. Quindi c'è una okay. consulenza eh, in, quotidiana importante, che poi sono informati i clienti di tutta la normativa. E dei, dei, le variazioni normative che ci sono durante l'anno infatti ecco l'ultima veramente domanda io ti ringrazio di nuovo ringrazio ecco, per questo primo appuntamento di chiedere al commercialista perché abbiamo fatto tante richieste finora eh, mm. poi se ci saranno ulteriori commenti ulteriori eh, richieste magari nei prossimi giorni le raccogliamo e, e parleremo insomma al prossimo appuntamento eh, che faremo sempre per, per fine gennaio eh, l'ultima domanda è la seguente, quindi ci sono cambiamenti normativi eh, mh, tu hai dato consulenza come dicevi no? nei vari decreti ristori quindi eh, ci sono cose in movimento giusto? e un commercialista riesce anche a dare supporto in questo, quindi ci sarà un nuovo decreto ristori e eh, co come, co come fai? come li tieni in contatto? I clienti e che cosa, come le vedi la prospettiva per quest'anno? Vedi ecco soltanto un tuo giudizio per darci almeno gli auguri eh, di un nuovo eh, un anno. Insomma, in ecco, cui riusciremo almeno a recuperare eh, la situazione. Allora, guarda, eh, adesso in questi giorni uscirà questo decreto, me lo stiamo aspettando, proprio è a, a ore uscirà questo, questo decreto. E ce ne saranno forse anche altri perché. Eh, vabbè, speriamo che questa, questa pandemia eh, vada un po' a scemare, vada un po' a ridimensionarsi il eh, tutto e così possiamo riprendere eh, il cammino lavorativo tutti con serenità e, e con tanta energia. Certamente eh, io da professionista e da, quindi da lavoratrice autonoma eh, sono sempre molto positiva ovviamente sul futuro perché per prima, prima io sono una libera professionista, quindi eh, dove, eh, prima creo il lavoro per me stessa quindi eh, per forza io sono di natura una persona molto positiva e ottimista. E non posso vedere altro che mh, mh, ottimismo eh, anche per il, per il futuro di questa, della nostra città, del, del nostro paese. E certo è che eh, qualsiasi cosa eh, noi decidiamo di fare, la dobbiamo fare con consapevolezza, dobbiamo avere un progetto, dobbiamo sapere dove andare, dobbiamo avere un'idea ben chiara, una grande passione, questo a cioè, ci deve stare sempre adesso: pandemia, non pandemia. Una grande passione, tanta energia, tanta determinazione e andare avanti dritti verso l'obiettivo senza, senza eh, guardare dietro e pensare sempre a qualche cosa di nuovo, sempre qualche cosa che ci migliori, sempre qualche cosa che ci. Eh, non dico ci rende diversi, ma comunque ci fa, ci fa migliorare, ci fa essere sempre più eh, propositivi. E io eh, costantemente mando, eh, quando ci sono delle, delle, dei bonus, eh, mando informativa, eh, uso WhatsApp come mezzo più, eh, più veloce, più immediato, perché quello bene o male ce l'hanno più o meno tutti ormai WhatsApp, e quindi, a secondo del genere dell'attività che il cliente svolge, mando eh, la, la, una promemoria eh, delle eh, novità che ci stanno, che interessano quel settore. Altre volte faccio direttamente io, se ci sono delle domande, delle richieste da fare agli enti per avere dei bonus eh, eh, di aiuto in questo periodo di aiuto economico, li faccio direttamente da studio, senza nemmeno chiamare il cliente cioè li faccio direttamente arrivare da qui Perfetto e io non posso che ringraziarti eh, vorrei fare un'ultima battuta giusto per ridere ma il commercialista eh, da quale commercialista va per farsi il proprio, la propria gestione dei redditi? così è una, una battuta è come il dottore no? quando sta male da quale dottore va? Quindi è un po una... <ride> ahimè ahimè ce la facciamo da soli, per, okay. ultima, per ultima, dopo che abbiamo fatto quelle degli altri, eh, e proprio all'ultimo minuto la inviamo la nostra. Era <ride> giusto una battuta Insomma, per eh, di nuovo ringraziarti e per, eh, ci, per vederci eh, la prossima volta. Eh, L'anticipiamo qui il 4 febbraio alle ore 15 quindi ci vedremo eh, con un nuovo appuntamento con eh, Alessandra Fanti e parleremo eh, di eh, contratti quindi sarà un, un appuntamento molto interessante e insomma rimanete sintonizzati grazie di nuovo Alessandra eh, ci vediamo presto e grazie a tutti per l'ascolto spero di essere stata eh, chiara anche perché la materia non è molto eh, semplice e facile però comunque spero di essere stata di aver dato un po' un eh, po' come dire, degli spunti, eh, un'infarinatura che è stata, spero, utile a qualcuno di voi. È stata utile anche a me che ero con te, quindi sicuramente. Grazie mille. Grazie a buon te. proseguimento e buon anno a tutte le persone che ci stanno ascoltando e buon anno anche a te, Alessandra. Grazie Marco, buon anno a tutti. Ciao. Ciao, ciao.